Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, mi trovo a Manila, a un matrimonio cinese cattolico, nelle Filippine no. è giunto il momento di entrare nel bordo Oddio che spettacolo Nice. Hello. Hello. Good morning. Right. The problem is my eye. What? Right side. In questa vacanza ho filmato veramente poco perché mi sono goduta i giorni qua, ma oggi abbiamo deciso di fare una esperienza un po' particolare che si chiama Way. Praticamente siamo venuti su questa isola, siamo noi tre e altri due, e gli organizzatori, e praticamente passeremo la nostra giornata notte e domani qua dispersi nel nulla. Thank you so much. Ah. This? Is, yeah, yeah, yeah. You know, I soy can soy sauce, eat yeah. this? Yeah. I'm oh, vegetarian. It's good for you the vegetarian. Oh, wow. Thank you so much. Thank Above you. About so this much. one, guys, is a marinated with sauces. Soy sauce? Yeah, but the fish is not. Yeah. Okay, so now you eat right. the fish. quite big. Some. I don't know no I have your colors. Questo è un tipo salotto dove ci si ritrova tutti e queste sono le capanne dove dormiremo questa notte. Purtroppo il tempo non è dei migliori, sta piovendo, qui il tempo cambia talmente velocemente che appena ritorna il sole prendiamo i nostri kayak o sup e andiamo a esplorare la zona e a fare un po' di snorkeling. Corso oh, no, di no, cucina yeah. filippina, yeah. filippina qui to... sull'isola, <laughs> questi sono fiori di banana, praticamente queste dove cresce la banana, sono mini banane. Grazie per donarmi, Claudio, <laughs> <laughs> wow, senti il profumo, e questa è un eggplant salad. Mm -hmm.